E ben a tutti e bello per sono Produzione e quest'oggi vi do il bentornato sulla pre-season Allora ragazzi Siamo oggi è sabato Manca un giorno a cioè manca un giorno all'evento di cieli di fuoco La schermata è proprio questa qua che abbiamo qua davanti E sono molto hypato devo dire molto molto E passiamo subito alle, a esaminare queste Uh, immagini che ho trovato grazie al canale Telegram uh, di uh, Fortnite News. Allora, qui abbiamo innanzitutto la dottoressa Sloan uh, al centro che guarda tutto il tavolo. Poi abbiamo un jetpack, quello alieno. Qui invece abbiamo le bombe kiwi, molto belle. Uh, le, il una runa del cubo E la mappa di Fortnite, poi qua c'è la nave madre Il portellone roba varia Qui questa mappa secondo me È uno spoiler della prossima stagione Ma non ne sono sicuro eh, Quindi Cieli di fuoco E si, si va eh, Verso la nave madre Qui abbiamo Potere fannocchia Rapite in gioco Sempre le bombe in codice delle bombe e kiwi non ho capito il perché qui abbiamo degli oggetti o eh, tavolo dell'equipaggiamento dell'evento e un'incubatrice quindi credo che ci sarà qualcosa a riguardo degli delle dei parassiti poi potere pannocchia nella terza fase del rapimento molto bello faccio un attimo vedere un po' C'è la raggio del timer Guardate che sono un idiota Poi qua abbiamo Un'immagine promozionale Della stagione 8 Come era successo per la stagione 6 Con l'autobus e dei colori dietro Che però eh, Non rispecchiano molto eh, La stagione Poi abbiamo, abbiamo Un messaggio di Sanni Che dice Ciao a tutti Il mio ultimo episodio del podcast al mio ultimo episodio del podcast, immagino <ride> che tu abbia notato che, le fosse, che lo fosse. Uh, boh, è stato interrotto dalla stessa Sloan. Eh, e immagino che inter interromperà anche tutte le mie altre comunicazioni. Ecco, la musica ha scassato. Uh, ecco perché scrivo finché posso. Come stavo dicendo, del mio podcast penso che sia un bene. Che tu stia cercando di porre fine all'invasione E solo con chi lo fai che mi preoccupa è il rischio della nave madre Per favore fai attenzione alla slon Ecco Mary che si preoccupa per noi Molto carino da parte di Epic uh, Sentiti libero di rispondere a questo Ma tieni a mente la sicurezza extra degli OI Su internet in questi giorni Se mostri il supporto per me Ti con Trassegneranno come disco scottante Come se fossi stato segnalato Se mostri supporto per loro Ti taggeranno come avvocato OI ah, Ok Quindi Sempre problemi tra fazioni Immagino che questo messaggio sia ad alto rischio di Essere censurato dal filtro dell'OI Quindi lo chiuderò alle 2 eh, In questo modo Potrebbero non vederlo e il mio avvertimento sulla slon può rimanere su internet. Pren prenderti cura di te stesso sul serio, Mary. Um, non ho molte idee su questo, però carino da parte di Epic. Torniamo un po' indietro. Ecco, questa schermata di caricamento è la schermata di caricamento di... Uh, Fortnite Mars sarebbe Halloween su Fortnite che l'anno scorso non è stato propriamente un successone però speriamo che quest'anno mi porti un bel ricordo della mia vita poi qua c'è la skin di Lottatore Galaxy, se non sbaglio il nome è quello in cui c'è un buco nero al centro quindi mi è piaciuto mettere questa immagine perché appunto magari ci potrebbe essere un buco nero dopo l'evento di sa. So. Qui abbiamo una, me, una nuova met. Eh, non ho capito, è un'isola degli zombie, quindi magari un indizio della prossima stagione, magari gli zombie torneranno, cosa che a me non farebbe tanto piacere, però va bene. Qui abbiamo Podere Pannocchia completamente ra rapita, credo sia della prossima stagione direttamente, però mi pare un po' difficile perché... Uh, credo sparirà, costruiranno qualcos'altro nella prossima stagione di Outlaws di Podere Pannocchia qua c'è il Podere Pannocchia rapita in mappa ecco, schermata di caricamento che richiama Mad Max un film che... Uh, dove si attraversa il deserto con delle auto ecco, nella schermata di caricamento c'è cioè, una skin ricevuta nella stagione 6 Verso fine stagione Dietro c'è il deserto Una capanna che mi ricorda la capanna Della schermata di caricamento di Batman Ma che adesso non sono riuscito a recuperare Qui invece abbiamo la macchina Di uh, Mad Max E ci siamo Abbiamo fatto Abbiamo finito Quindi credo che ci sia un deserto nella prossima stagione Perché è abbastanza palese ormai Poi Qua abbiamo desolazione devastata che non ho capito bene cosa volesse dire, ma credo sia per la zona desertica e quindi un'altra conferma. Se poi ho sbagliato, ditemelo. Poi abbiamo la texture del davanti della nave madre. Quindi credo che nella prossima stagione saranno, ci saranno tre punti di interesse. Tra cui brughiere bromose, parco pacifico e moli molesti. Eh, tutti e tre. Uh, con dei pezzi di nave madre Che si vedono sopra Quindi siamo a posto E abbiamo finito qua Ragazzi Adesso farò delle teorie Che potrebbero Sulla prossima stagione La mia teoria è Che dopo l'evento Cieli di fuoco Che sono veramente agitatissimo Voglio vederlo assolutamente Secondo me dopo questo evento ci sarà un periodo di inattività ed è confermato praticamente, eh, si pensa sia un periodo di inattività pari a 8 ore circa come è successo dopo l'avvento di Galactus in Season 4